Semi-incosciente, ti aggiravi per casa durante la notte di Capodanno e ti è capitata questa disavventura Che male! Ho preso dentro lo spigolo! Sarebbe potuto andare peggio E come? Potrebbe piovere Franci, Mi dai una bottiglia di vino? La garanzia che iscrivendoti al canale non prenderai più dentro nemmeno uno spigolo non te la posso dare ma almeno saprai mentre soffri cosa ti sta dicendo la bresciana che si sta rifacendo il trucco Ti sta su bene? Ti, come a te, sta, come stare, su, sopra, bene Non significa che tu abbia sopra la testa un cappello che ti fa stare bene Non è mai bello sentirsi dire ti sta su bene anche perché, in genere, ti viene detto quando già ti è successo qualcosa di brutto Ho usato l'auto mentre ero ubriaco e l'ho picchiata via Ti sta su bene Nonostante gli avvertimenti della tua amica, tu sei uscita con quel prostituto e lui ti ha sedotta e abbandonata Ti sta su bene hai evaso le tasse dichiarandoti nulla tenente mentre andavi in giro con una ferrari la finanza ti ha fermato e ti ha messo in gattabuio ti sta su bene in lingua originale ti sta su bene suona più o meno così a te sta bene? e significa stai pagando il giusto prezzo per i tuoi errori oggi è l'epifania evita di fare il brillantone facendo gli auguri alle tue amiche è uno scherzo vecchio e poi una di loro potrebbe arrabbiarsi rovesciando la sua cioccolata bollente sul tuo iPhone nuovo di testa. Ti sta su bene. Donaci un like e mentre cerchi di ripulire il tuo iPhone dalla cioccolata, suggerisci altri potav. A Capodanno mi è esploso in mano un petardo, mi son fatto un male. sta bene. <ride> evita di fare il evita o evita. VIVA LE CAMPANE!